Qui dalla chiusa entriamo a Chiara Valle per quello che di fatto è già un percorso ciclabile in mezzo ai campi, anche se non è strutturato, che come comitato da Giuliani dalla Campagnetta da moltissimo tempo diciamo alle amministrazioni locali che dovrebbero semplicemente coordinarsi col Comune di Milano per rendere fruibile a tutti le bellezze del sud di Milano con un minimo veramente un minimo di sforzo e portare i cittadini di Milano a visitare bellezze come Vivoldone, come la splendida Roccabrivio sempre in difficoltà, Melegnano e via fino a Lodi passando per i campi invece che sulle stradali. Così come i nostri cittadini utilizzare questa strada per venire facilmente in mezzo al verde e in sicurezza a Milano. E qui siamo a Chiaravalle, dopo l'ultima cascina, il parziale abbandonato un un 4 metri di roccata, si prende per i campi e si arriva verso l'area del San Francesco per cui è possibile o passare da San Francesco invece di costruirci sopra oppure passare sempre in mezzo ai campi più verso Poasco evitando però la stradina tortuosa stretta e pericolosa ma passando sui sentieri bianchi in mezzo ai campi e arrivare facilmente dietro via di vittorio Costerebbe veramente poco ecco dopo quest'ultima cascina le cose belle vengono lasciate cadere spesso e lì in mezzo ai filari di alberi sulla curva facendo un po' di attenzione ecco qui si prende questo sentierino si passa sotto la ferrovia e girando a destra si arriva alla strada per Poasco, però praticamente vicino alla comunità di Donchino e a Via di Vittorio. Tutto nel verde, in sicurezza, in mezzo alla natura, su una strada bianca.